E bentornati signori a Reagisco ai vostri studi numero... Quale numero era? E partiamo subito con Ivan che ci racconta essere un ex DJ, infatti qua vediamo l'attrezzatura che usano loro, quella roba lì. Vediamo delle monovia mi pare, tra l'altro questa è leggermente lontana, dovresti stare lontanissimo con la sedia per sentir bene, dovresti avvicinarle le casse. Qua presumo tu faccia produzione, hai l'Aston, ottimo microfono, è tutto un po' retro questo studio nel senso la stanza è vecchiotta, Lo si vede anche da questo schermo lui farei un pochino di ad occhio e croce rinnoverei un pochino ecco la stanza con la luce vedo che non sono delle monovia tra l'altro o meno no non sono delle monovia comunque sono troppo lontane ste casse bella la batteria abbastanza usata Carino il posto, dovresti secondo me puntare leggermente di più sull'estetica e rinnovare qualche strumento, ad esempio gli schermi, le casse, e il microfono ti direi di no perché sostanzialmente non, vo non voglio tirarmi la zappa sui piedi. Vedo che hai l'M audio quella lì da Kit, che è ottima, per adesso ci può stare, io i primi cambiamenti che farei appunto rinnoverei un po' la stanza, anche l'occhio vuole la sua parte. Marco Argentino, che ci spiega tutto ciò che ha in questo studio, a leggere sembra che tu abbia veramente tante cose, vediamole. Ah, figata. Vedi? È un po' come... La, la roba di prima però organizzata meglio c'è lo spazio batteria lo spazio dedicato alla produzione non, non so se entri effettivamente a sedere qua il cablaggio è da rivedere direbbe mio fratello ottimo il dettaglio ad esempio rosso rosso qua invece c'è lo stesso colore del pavimento vediamo da un'altra prospettiva qui sì appunto abbiamo un mixer le casse che sono messe pari dovresti metterle inclinate e leggermente tu invece leggermente più separate un po' troppo incassato questo spazio probabilmente perché appunto non, non hai altro modo di mettere le cose ve lo capisco hai veramente tanti strumenti e ti sei veramente sistemato bene mi piace vediamo anche un rack fantastico con equalizzatori comunque un rack invidiabile molto figo piegherei solamente un po' le casse perché vanno a dritto tutto qua andiamo con Michael MC che ci spiega velocemente che ha il Rode NT1A Coppia di casse KRK Rocket. Controllo MIDI. Ok. Ha ah, una piccola cabina. Che adesso vediamo: cabina super tappezzata. Non chiudere le spalle perché se no ti viene il suono troppo vattato. Vediamo un po' la postazione. Non sgrabocchiare la scrivania. Raga. Precisione. Simbolo di professionalità. Vedo un ID14. Sì, esatto. La cabina lascia l'aperta così è perfetta. Se la chiudi diventa un macello. Le casse sono troppo inclinate. Piegatele di meno, raga. Ok. Siete proprio gli opposti a. Questo giro, ragazzi, cioè incredibile. Per il resto, molto figo, dai una pulita a quella scrivania. Cioè, proprio mi, mi sale il crimine a vederla così sporca. Andiamo con Handy Pole. Molto più sistemato, strafigo il pavimento E anche il muro Ah, ottimo Questo è un posto di lavoro Liscio, pulito Veramente eccezionale, mi piace un sacco Le casse devi piegarle di più anche tu Raga, io sta roba te la invidio, sappilo La cabina la vedo forse un po' troppo pulita Paura che ci sia del rimbombo Non mi ha messo foto della cabina interna Tutto qui comunque sia ottimo Io questo qui ad ora credo sia il migliore studio che ho visto veramente stracomplimenti non ti dico niente non c'è niente da cambiare secondo me qua per adesso siamo a cavallo situazione molto pulita lineare ti dedichi al lavoro e secondo me lo fai bene in questo spazio andiamo avanti con un producer kido che è piccolo c'ha cioè 15 anni e, e sostanzialmente ci fa vedere solo questo sì ok chiaramente alla tua età giustamente hai camera tua e la devi adibire a studio le casse non ti stanno ritte laterali un po' più larghe poi piegate, no? Comunque sia, come produzione non, non ti serve tantissimo, ti puoi mettere anche con le cuffie e produrre, non hai bisogno di un ambiente, va più che bene. Ti entra il piano, ti entra la tastiera, ti entrano addirittura due schermi, a posto così. Non avrei al momento roba da consigliarti, perché comunque non sarebbe nelle tue corde. Joe Pollo, mixer, um, cuffie chiuse della Pioneer, HDJ uh, x 5 cuffie aperte, de merda, aggiunge. Mm, vedo c'è cioè, giradischi, piastre, lettore CD, Dow, Ableton, pedale per chitarra. Cristo, sono curioso di vederti. Giradischi, ah, mm, questo lo riconosco, c'era anche mio padre questa roba qua. Un po' retro ma secondo me può funzionare e Niente male Ti sei sistemato piuttosto bene Vedo che è tutto molto pratico come lavoro È uno spazio tuo comunque Ci sta C'è un sacco di roba Però non hai quella sensazione di confusione Metterei una tenda su questa finestra Ti dico solo quello Però per il resto Ottimo Continua così bro Andiamo avanti con Sgab che dice che si è costruito tutto da solo, gira dischi, amplificatore, lettore CD. Ti piaceva il vintage? Ok, vediamo, cerchiamo di capire meglio. Ok, questa è la postazione. Forse però è solamente un lato perché vedo solamente due casse diverse. Tra l'altro, in direzione opposta qui, vedo una scrivania, probabilmente. Ah, eh, c'è un sacco di roba anche tu. Ok, nell'insieme è una scrivania artigianale fatta con mi sembra non è compensato SB, può essere. La sedia sembra, sembra, sai, quelle racchette per scavare l'oro? O addirittura tipo uno schiacciamosche gigante. Eh, mouse molto bello, soggettivamente parlando. Anche tu c'hai un sacco di roba, forse in maniera più disordinata, però dato lo spazio comunque sia hai, hai cercato di rendere tutto al meglio. Tra l'altro vedo qui c'hai anche la console con i giochi, quindi la sera nerdate pesanti. E finisce qua. Quindi sostanzialmente ti direi magari di comprare una scrivania quando hai qualcosa da parte bella grossa così che tu possa organizzarti al meglio e dare una sensazione un attimino più pro anche ai tuoi occhi che insomma... Quando vedono una roba pro, si sentono pro e lavori meglio, forse. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti con Andrei Minini. Ragazzi 16 anni che con due amici hanno iniziato a fare canzoni. Ok, cuffie bene, eh, microfono AT2020, ottimo, bello caldo. Con quel prezzo lì veramente hai preso un ottimo microfono. Cassa Eris 5, monitor 24 eh, ok, vediamo. Ah, molto carino, molto sistemato, mi piace. Comunque in cameretta, di qua c'hai... Anch'io facevo così: il microfono su una mensola, le cuffie addirittura qui appoggiate, molto sistemato. Io all'età tua ero molto, molto, molto più disordinato. Veramente scheda audio ottima, che con quel microfono rende anche piuttosto bene, casse alzate bene, figo qua il poggia telefono, che mi sa che ricarica anche questo, non sono sicuro, molto figo anche dietro il legno, insomma si vede che hai dedicato dettaglio. ora non so se il legno effettivamente fa parte della tua camera, però con questo mobile bianco si addice veramente bene, mi piace da morire, c'è le piantine, questa vedo che ha tirato un po' le cuoia, però sostanzialmente un po' di verde ci sta, non lo vedo spesso del verde negli studi, a me piace un sacco, infatti sono pieno di piantine grasse finte perché io non so far vivere le piantine è eh, così mi porto questa brutta condanna è molto molto figo e per oggi ragazzi era tutto, se volete mandarmi una foto del vostro studio, anzi preferibilmente più di una, dove mi spiegate brevemente chi siete, e quello che fate, cosa avete, vi lascio qua sotto in descrizione la mail per farlo. Comunque a gmail.com. Il video finisce qua, non ho fatto 5 reazioni, ho preferito farle tutte, se mi hai mandato le foto e ancora non sei uscito, significa che c'è stato qualche problema, ho avuto qualcuno che non, non mi faceva scaricare le foto. Quindi se, se non sei in questo video e hai già mandato le foto, rimandamele, ok? Noi ci vediamo al prossimo video da Brucalif2 ciao!